Partiamo con padre Bruno, lui è religio, sacerdote religioso scalabriniano eh, e si trova ad Arco. Lui ha una bella esperienza, ha 93 anni, quindi eh, adesso eh, facciamo alcune domande perché racconti della sua esperienza. Volentieri. Padre, com'è stato l'inizio della sua vocazione? L'inizio della mia vocazione è chiaro, è sempre la grazia di Dio, ma il Signore ci serve anche delle cose più semplici per impondere nel, nella mente e nel cuore, per impondere eh, vuol dire, proposte, desideri, de de de decisioni. E perché Scalabriniani? Perché Scalabrignani Possiamo dire è stata una scelta che non è venuta inizialmente da me, ma dal mio parroco. Il mio parroco, parroco di un paese che era a 50 km da Passano, dove c'è il seminario scalabriniano. Ecco, il mio parroco una volta mi ha chiesto di accompagnarlo fino a Passano del Grappa. Molto volentieri, si era durante l'estate, quindi in periodo di vacanze e quando siamo arrivati a Bassano del Grappa il parroco è andato fuori a fare le sue cose chissà, chissà dove mi ha lasciato in questo seminario dove c'erano già tanti tanti ragazzi e li ho visti agitarsi questi ragazzi giocare, cantare insomma un qualcosa di diverso di Bello che mi ha coinvolto, ma che bello, ecco, questa bella questa mezza giornata, e il parroco poi tornando al nostro paese mi ha detto, ah bella questa, eh, questa mezza giornata che hai passato a Bassano, ma poi vuoi tornarci ancora? Sì, beh, volentieri, ma... Vorresti metterti insieme con quei ragazzi che hai visto lì, li hai visti giocare, li hai visti can cantare, li hai visti anche pregare, li hai visti eh, a fare dei piccoli compiti eh, dico, nel, nel loro caso? Sì, sarebbe tanto tanto volentieri. Bravo! Allora, pensaci bene, ne parliamo con i tuoi, con i tuoi genitori e se sei contento... Se... A settembre, a settembre potrai cominciare la tua scuola proprio dentro a questa casa che si chiama dico, seminario. Non mi ha detto tante altre cose, a me pareva dico, una, bella, una bella, bella cosa. Però poi incontrandomi nei giorni, nelle settimane successive, mi diceva, ma sai che quel seminario è dei missionari? Ma che cosa vuol dire, gli ho detto? Ah, missionari è quelli che diventano sacerdoti, ma non si fermano al loro paese, non si fermano neanche, dico, in Italia, vanno fuori in giro per il mondo dove c'è tanto bisogno, dico, di qualche presenza. Ecco, eh, c'è bisogno di presentare il Vangelo. Bello, bello, no? Mi ha detto, dico le cose più belle. E insieme, mi ha detto un'altra cosa. Tu vai all'oratorio? Sì, c'è un grande oratorio, sai l'oratorio è dove vanno i ragazzi per giocare, però è un luogo educativo. Quindi oltre che giocare... E si fa anche qualche piccola esperienza c'è una piccola biblioteca con dei libri, con delle riviste insomma si cerca di anche arricchire culturalmente e spiritualmente in ogni modo ecco, a settembre a settembre sono andato in questo seminario, ecco, un seminario di missionari, i missionari scalabraniani.